Non lo dirò mai. Cosa vuoi fare con lui? Voglio mangiare le mosche della sua putrefazione. Oh diavolo, smetto dietro Proxide. Dai, Diavolo, no, pianta, dai. Ma cazzo. Damosi, lingua <ride> forum, caccio. Damoso, dove <tossituzione> va in tasca, sei intelligente Non rolandirmi scettico Sono io Che ho scelto te Sei stato tu a far cadere la maschera? Mm. Sì mm. Mamma mia mm. Brighiare che vuoi uccidere? Tu vuoi un'offerta, non è vero? Sai che sento una specie di musica? Noi offriamo l'altare Accetti la nostra offerta? Allora, sei venuto qui, hai comunicato con noi con la tavola Ouija, hai fatto cadere la maschera forse quasi toccato Teresa hai detto delle parole adesso se sei così forte come c'è scritto come si dice c'è qui la telecamera manifestati perché non ti fai vedere? bastati bastati bastardi. bastardi. bastardi. bastardi. Bravo. Venga, vedi di brutto. Asmodero. È colui che fa perire e tortura e succhia le vittime. Nella demonologia è un potente demone biblico-ebraico appartenente alla gerarchia degli angeli di Satana. Quindi, voglio dire, se è potente, la fatti vedere da noi. Sì, ti muovi, non ti muovi, no? Parci. Sei tu che fai questo rumore? Posso. Vuoi provare a comunicare così? Posso. Hai detto la parola uccidere. Chi vuoi uccidere? Ale? Ale? Hai detto Hale, Ale Ale? Ma sì, sai, la parola Ale. Però è una donna. Mm -hmm. Chi sei? Pensa. Pensa, ha detto. Eh, no, ha detto poi, sembra sempre la stessa donna, però, eh? Pensare a cosa? Penso a Teresa. L'hai sentito bene. Hai detto Teresa? Sì, sì, oh, mi sembrava, non mi capire. Mi sembra una roba di mattina. Vabbè, perché dovrebbe avere una voce maschile o femminile Ci dici il tuo di nome? Chi sei veramente? Mi vedi? Mi vedi? Sì, sì. non ti vediamo. Dove sei? Sei qui in questa stanza? Sto pensando io. con voi adesso. schiena. Sì. Cos'è la? La serie per un attimo? vogliamo un nome rosso con chi stiamo parlando? qual è il tuo nome? come? con chi stiamo parlando mm. eh. lamento eh. ma in quanti siete? chi abbiamo evocato? Che Scusa questo botto. Che si qua? Boom! Sono una porta okay. che sbattiva da lontano. Dai, fai la... La congiudare? Sì, sì, sì, è abbastanza. Congeliamolo. Noi ti ringraziamo per la tua presenza. Tutte le forze, entità ed energie collaboreranno per il mio scopo. Io ti congedo, Asmodeo. Anzi, noi ti congediamo, Asmodeo. E dovrebbe finire così? Dovrebbe essere a posto adesso. Dovrebbe essere a posto non brilla più ti senti infatti come se ci fosse un po' di pace adesso no? adesso è anche il fatto che eravamo con la, la Ghost Box, lo stessi, ascoltare no. ma siamo sì. per la stanza. Il K2 sembra non brillare più, le candele lo lasceremo accese però. E il sigillo? Il sigillo cosa facciamo? Lo bruciamo? Eh? Se hai fatto l'altare devi lasciarlo finché non si spiega con le candele, penso no? Con il sigillo? Eh. No, dai Tutto, non è seguito il tutto? Vabbè Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like Se ne volete ancora fatecelo sapere per la gioia di Alessandro lo ripeteremo alla grande. Se conoscete dei rituali divertenti, eh, scrivetecelo nei commenti. Non esistono volentieri. rituali divertenti, esistono solo rituali anguscianti. Se volete che il prossimo, che il prossimo rituale lo faccia da sola Teresa, ditecelo. <ride> vi salutiamo lasciate un bel like se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo e vi ripetiamo i social io su, su instagram sono come teresa pie lui alessandro e alex, è alex pie su facebook c'è la pagina dedicata al canale che si chiama teresa di pie all'interno della pagina facebook c'è un gruppo chiamato i terribili entrateci e farne parte perché è veramente un gruppo fantastico poi c'è il gruppo telegram comunque nell'info del, del video troverete tutti i link ok? con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video ciao